Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni, io sono Igor Sardi e trovate tutto su di me sul mio sito, questo link, dove in questo momento ci sono grandissime promozioni dovute a Black Friday, che io ho chiamato l'Igor Friday, quindi date un occhio e oggi voglio andare a ripercorrere insieme un pochino il discorso dell'improvvisazione, argomento molto molto molto vasto e difficile sia sì. Da, da spiegare che da interiorizzare, però eh, possiamo partire come sempre dal semplice e fare un percorso insieme. Eh, chi ha visto la mia diretta di domenica, eh, a proposito vi invito a partecipare anche alla prossima, è stato bellissimo, eh, mi è stato chiesto, eh, chi ha visto appunto la diretta, eh, aveva visto questa domanda che non, ovviamente non sono riuscito a rispondere a tutto e, e ovviamente l'improvvisazione non è che si spiega in, in due minuti. Allora, una delle domande era qualcosa come, eh, tipo, come pensi, come, eh, come ragioni mentalmente quando è da improvvisare, ad esempio, su un, un tappeto, su un accordo solo. Allora, questo proposito... Eh, vi invito innanzitutto a dare un'occhiata al mio corso di armonia completa e alle lezioni che avevo fatto eh, intanto su come improvviso, come ragiono, su un tappeto maggiore quindi oggi voglio andare a vedere eh, come eh, si può improvvisare, quali sono tutte le opzioni che abbiamo però su un accordo minore quindi prendiamo una tonalità che non è La minore o Do minore, io prendo Si bemolle minore, anzi senza settima, facciamo un tappeto di Si bemolle minore a triade, quindi abbiamo Si bemolle, Re bemolle, Fa naturale e Si bemolle quindi nel tappeto avremo questa sonorità allora, quindi ovviamente la prima idea e la prima possibilità che abbiamo è quella di suonare la triade lascio un attimo da parte la triade perché passo almeno all'arpeggio di settima quindi la prima possibilità che è mh, una possibilità molto, che ci dà molte, molte, molte opzioni, è quella proprio di utilizzare le note dell'arpeggio, appunto almeno con la settima, di si bemolle minore, quindi andiamo ad aggiungere il la bemolle, che è la settima minore. Eh, consiglio vivamente di studiare quindi questo arpeggio su tutta la tastiera, quindi come avete già visto nelle lezioni, nei miei corsi, nei miei libri, Consiglio sempre a meno 3 diteggiature e di suonare eh, la triade, dell'arpeggio, come in questo caso di settima, in tutte le forme e in tutte le possibilità che abbiamo sullo strumento. Quindi, facciamo un esempio. eccetera eccetera quindi prima primo consiglio secondo consiglio andiamo a sentire con la base cosa possiamo eh, come lo possiamo sfruttare questo arpeggio su un tappeto eh, di si minore vado Allora avete sentito che già con quattro note però suonate su tutta la tastiera eh, tutti diciamo rivolti in tutte le, le, le posizioni possibili con cambiando sound, cambiando ritmica, cambia dando spazio tra una frase e l'altra eh, si può già, anche senza avere una, una melodia di riferimento o comunque non è mai semplice improvvisare su un accordo solo che si ripete all'infinito però avete sentito che già qualcosa di musicale si può creare quindi eh, vorrei che vi eh, esercitaste, come faccio io, su, appunto su questi tappeti, però in tutte le tonalità, eh, tanto li trovate tutti allegati. Quindi eh, abbiamo visto come utilizzare l'arpeggio su un accordo minore. Allora, ora possiamo eh, ad esempio utilizzare, aggiungere... Eh, un paio di note a questo arpeggio, quindi un passetto avanti e suonare ad esempio la pentatonica di si bemolle minore, quindi vado ad aggiungere la quarta, quindi il mi bemolle, o la stessa identica cosa di prima. Se vado ad aggiungere anche la quarta aumentata, che è in questo caso un mi naturale, ho due note in più e è già una nota che eh, mi, dà molto, mi dà un colore molto diverso, molto, una possibilità espressiva molto diversa, che è appunto la quarta aumentata, in questo caso mi, quindi è semplicemente a scala blues di si bemolle. Andiamo a sentire con la base e aggiungiamo queste due note Allora, ultimo consiglio di oggi è quello a questa pentatonica, a questa scala blues, di aggiungere eh, un'altra nota, facciamo anche due così oggi eh, vi riempio di, <ride> di lavoro. Una è, è la nona o seconda maggiore, quindi in questo caso è eh, il do naturale, quindi abbiamo e una alla sesta maggiore, questo vi dovrebbe già dire molto a livello di sonorità di discale. Quindi... il sol naturale, che è la sesta maggiore. Andiamo a sentire che effetto fa e poi per oggi mi fermo qui, ma ci sarà ovviamente il seguito perché le opzioni per improvvisare su un accordo minore sono veramente tante. E andremo anche a vedere come, eh, come possiamo diciamo andare in andare out però rimanendo sempre nel mood di un brano immaginario andiamo a sentire con queste altre due note e poi ci vediamo al prossimo video Bye. Mm -hmm.